We are the the are Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video, video reaction Oggi abbiamo un ospite speciale, un giapponese a caso Ciao Ciao Sono giapponese di Tokyo Attivati i sottotitoli Nihongo che saverò Parleremo in giapponese Iniziamo subito con i buon di Buon di Buon di Buongiorno temi Oh, è heavy. heavy! È pesante, dice. Oh, mm -hmm. Proviamo i buon dì. Mi sembra una non Buon appetito! Illuminati! Mmm, questo è so good! Oh, sì. a me piace molto la cioccolata che c'è all'esterno però dentro secondo me ho sempre questo problema con i buoni che sono un pochino secchi infatti mi piacciono però non mi fanno impazzire ecco mm, mm. e adesso le girella mamma mia quanto tempo che non piace una girella della motta sono queste mm. è piccolissima è che fanno le pubblicità pasulle Assaggiamo la girella. Devo dire che pensavo fossero più grandi le girella Carina, Kawaiine, mitame Titadakimas! Titadakimos! Ah! Mmm! sembra la fiesta! Sa di alcol! I don't think so, no? Sciroppo di glucosio, fruttosio, olio di palma! Bomku henti ukasigaro. Ah, ok. It's totally the same. Oh, Alrighty. Really? Um, ah! Mm -hmm. oh. Mio amico giapponese ha detto che in Giappone c'è simile, però fatta col cioccolato bianco. Devo dire che la girella mi ha un po' deluso. Mi piace la cioccolata sotto perché io adoro il cioccolato. Però. Yeah. No, no l'impasto non mi fa impazzire Ha il sapore del pandoro, quello che rimane lì fino a, a, a Pasqua, ecco, un po' quello Dove scatta? Non lo È arrivato il momento della Kinder Colazione Più Ma questa non si chiamava 5 cereali una volta, eh? Mi ricordavo questa era la Kinder Cereali Con i 5 cereali di, ah, 5 cereali di Kinder Colazione Più, ecco Ragazzi questa era la mia merendina preferita di quando ero bambino Mi piace Già il profumo mm. bello mi piace Ci piace a me piace almeno. Oh mio già eh Mmm Che buona E tra l'altro questa ragazzi io l'ho sempre mangiata così Separando le varie parti E la mangiamo così Così oh, no? Direi detto che sta di caffè ma non c'è il caffè Vabbè Così fai tenendo mm, Ragazzi buonissima Io adoro la Kinder colazione più Quindi non posso essere propenso a dire yes Proseguiamo con la Kinder Delice Che me l'avete suggerita un po' tutti nei commenti dopo il video con Kumiko Non me la ricordo sinceramente Non mi ricordo che, che sapore avesse Però la proviamo Ragazzi qua finito il video mi sa che dobbiamo fare un giveaway Ricordo un po' la Kinder Pinguin come aspetto. Adesso vediamo se la riesce ad aprire nel modo giusto. Mm -hmm. mm. Ragazzi, noi gente di classe la apriamo così. Oh! Eh sì. <ride> Io mi ricordo che tipo la, la mangiavo. non mi ricordo? Tadakimasu. Tadakimasu. Mm. Why is it salty a little bit. Solti? Ha detto che è un po' salata Solti? Non vedo Ma inoltre c'è un Ha detto che sembra un dolcetto giapponese Devo dire che è buona Però per il mio gusto che ho adesso è un pochino troppo dolce Da bambino secondo me mi sarebbe piaciuta di più però la trovo più buona del Buon D. Però non lo so, però dentro il caffè il Buon D ha il suo perché, mentre questa non la puoi mettere nel caffè, credo, almeno non. ma io lo... mamma ho detto avete comunque una Sì, questa è decisamente <ride> la più dolce. Però preferisco il Kinder Pingui o la Kinder Delice. Quello mm, è Anche lui dice che ai bambini piacerebbe un sacco, in effetti credo anch'io. Andiamo avanti con un dolce a caso che ho trovato alla Carrefour. Holy cow. La specialità italiana pasticceria di qualità pesche, nocciola cacao. Mettiamoci anche un po' di nato e tofu, già che ci siamo. Oddio, non lo so. L'aspetto è interessante. Il ma è marrone. No, no. Questo costava anche 4 euro, ragazzi. Quindi speriamo almeno che sia un buono. Adagià, mm. la ]なんだこれ? marzapane. Ma è marzapane? questa Musica whisky crittera whiskone Se devo dire se è buono o non è buono ti dico non è buono It's like sugar Non so cosa dire mm. Ok E ragazzi proviamo anche qualcosa di un po' più salutare Ragazzi cracker della misura che io adoro è la mia colazione di 5 cereali al posto, l'ho sostituita. Dai, dai, chiama. Sono molto Taberto. Dove Su e suito, Taberto da carà. vedere. È buonissimo. Concludiamo con i nastrini della Mulino Bianco. Questa io la adoro, la metto tipo 10 secondi nel forno a microonde e mi piace un sacco. Non è troppo dolce. Sa di arancia. No, no, no, no, no. E non è troppo dolce. Ah, sotto per il monito. Mmm. è, mm, è mm. buona per mangiare la colazione. Voto per la buondì D 6 per me e 7 per lui. Girella. This I would say Mmm. 6 6? 5 Anche a me non è piaciuta molto. 5 per me. 10. 5 5 questa è buonissima <ride> vabbè la Kinder Deliz mmm yeah mmm if I was a child si sì. I would say 8 8 ma since you're not a child anymore I would say 5 da un 6 e mezzo perché mi piace più del buon D però meno di altre merendine che ho provato, cioè non è male però un pochino troppo dolce. Però se è da prendere col caffè preferisco il buon. il bon D. Quindi dipende se la mangio così da solo o se la mangio con qualcosa. Ecco, questa è la my opinion. Ragazzi questo, come va. Mmm. I don't to give this point. Ok, one. Uno, maybe. Anch'io. Uno per queste veramente. 4 euro buttati nel cesso proprio schifo. And if there's no more sugar here? Mm. I was say too. Ah ok. <ride> Praticamente se fossero da mettere a confronto queste e lo zucchero normale, tipo zucchero, un pacchetto di zucchero darebbe due allo zucchero e uno a queste. Perché è proprio zucchero ma è ben buono anche dello zucchero, lo so come spiegare. No, no, no, no, no, ragazzi, allora non scherziamo. La peschina non si tocca. Non mi potete dare un voto così basso alla peschina. Chiediamo un aiuto dalla giuria popolare. Mettete un hashtag I love peschina e facciamogli capire che gli devono dare una seconda possibilità, eh? I cracker della misura a questi anche io do un 4/10 perché cioè, sono diversi dalle Kinder colazione più, però hanno il suo perché. 8, 8, 8. Finiamo con questa <ride> sette Same as bondi I think yeah I like both Ok mm. Ok io do no, vabbè, dai, nove dai 9 Ragazzi questa è la classifica Ditemi ragazzi se anche voi siete d'accordo con noi, dove è che è il più già? Il più schiacciata è. Qual è? What, What did we say? 8. Oh no, you give 7 7. Oh my god, that's weird. Right. Ma <laughs> è okay. La mia preferita è la Kinder colazione più e il cracker della misura e poi queste. Mentre lui ha detto quello. Retifichi, cosa fai? Quindi dai un 9? Yeah Ok Vabbè, il mio amico giapponese ha detto che darà un 9 alla... Buon dì, eh, Mandando a cagare la classifica che vi ho appena fatto vedere Ma queste erano le mie preferite Ditemi quali sono le vostre preferite E ditemi se qualcuno di voi Adora questi Magari nel prossimo video facciamo la challenge In cui il mio amico giapponese deve mangiare I rimanenti dolcetti <ride> Mi sa che questi finiranno in un brutto posto Vabbè ragazzi Grazie mille per aver visto questo video Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace Ditemi se vi piacciono questi video di reazioni Con giapponesi a caso ¡Chao! ¡Chao! Sí, ¿no? ¡Chao! <risa>